Questo purificatore d'aria è molto interessante, viene da un marchio che, come probabilmente alcuni di voi sanno, a me piace molto, eh, che è Prosenic perché ha dei prodotti di ottima qualità con un prezzo competitivo, c'è un po' di polvere che è il risultato dell'uso eh, di queste settimane perché è un po' di giorni che sto eh, provandolo per eh, verificarne il funzionamento allora voglio subito rassicurarvi sul fatto che questa luce verde si può spegnere poi vi faccio vedere come il colore della luce eh, diciamo che certifica quella che è la eh, qualità dell'aria eh, potete ovviamente governare il funzionamento del sistema eh, direttamente eh, da questo comando, potete mettere il timer e la velocità con cui eh, funziona oppure semplicemente accendere e spegnere il purificatore. Questi indicatori eh, sono quelli che indicano quando il wifi è connesso e collegato e questi invece quando il filtro eh, EPA, chiamiamolo così in modo semplice, eh, deve essere eh, cambiato. Per eh, il ricambio del filtro il sistema è molto semplice, adesso ve lo mostro in pochi secondi. Guardate, come anticipato, per cambiare il filtro basta muovere essenzialmente il coperchio posteriore e poi nel giro di un nanosecondo si prende il filtro che può essere eh, pulito ovviamente oppure cambiato quando eh, insomma, ha raggiunto il limite massimo eh, di utilizzo. Per utilizzare eh, questo purificatore d'aria di Prosenic che si chiama A8 potete utilizzare anche la voce con Alexa c'è una skill eh, che si chiama Proscenic Home attraverso cui potete gestire completamente l'utilizzo del vostro purificatore accendendo e spegnendo. Allora ecco l'applicazione con cui potete accedere al controllo, come vedete la spia luminosa si accende e si spegne in 4 secondi, potete anche gestire da qui la velocità del ventilatore, accendere o spegnere il sistema, gestire l'eventuale stand-by e quindi vedo lo mettete in stand-by. La prenotazione insomma non è esattamente eh, la traduzione migliore però essenzialmente potete eh, mettere una sorta di calendario che regola il eh, funzionamento del purificatore è eh, davvero molto molto semplice, qui vedete invece la descrizione della eh, qualità dell'aria il punto forte, cioè l'elemento per cui eh, questo eh, purificatore è sicuramente molto interessante eh, viene dal suo prezzo che è oltremodo competitivo.